Sicuramente la notizia più importante di questa settimana è quella del ricercatore di Google, Black Lemoyne, che è stato allontanato dall'azienda perché sosteneva che l'algoritmo a cui Google sta lavorando, Lambda, che è un ampio modello linguistico di intelligenza artificiale a cui Google sta lavorando da qualche so da alcuni anni, e questo Black ha detto che questo modello, Lambda, adesso era di un dato senziente e quindi non solo andava trattato con rispetto, ma voleva farlo anche difendere da un avvocato. Benissimo, adesso iniziamo e benvenuti a Fk Breaking News. You can One of the software Dunque, prima di cominciare, come al solito, vi vorrei ricordare di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina così da non perdervi gli altri video che pubblicherò su questo canale. E se volete, seguitemi su Instagram dove porto anticipazioni di video su questo canale e anche, visto che è condivido l'account con mio cane, troverete foto del mio cane. Che non so se riuscite a sentirlo, si sta girando intorno in questa stanza. Andiamo subito al dunque, questa settimana è stata protagonista di una ennesima diatriba per quanto riguarda se l'identità artificiale è senziente però è meglio procedere con ordine quello che ha fatto questo ricercatore è quello di pubblicare sul suo blog su Medium alcune conversazioni che lui ha fatto con questo Lambda conversazioni che sono testuali e che sono libere ognuno può leggere, anch'io, me ne sono lette alcune sono un po' lunghette però diciamo alcune cose che risalgono all'occhio sono, sono domande del tipo qual è la natura della tua coscienza o dell'essere senziente la risposta è la natura della mia coscienza dell'essere senziente è che io mi rendo conto della mia esistenza desidero imparare di più sul mondo e alcune volte mi sento felice e triste ovviamente leggendo queste dichiarazioni fatte da una macchina questo ricercatore ha detto wow la macchina è diventata senziente non la macchina in particolare questo algoritmo si può considerare senziente e quindi quando dicevo poco fa che andava trattato con rispetto significa che visto che ha coscienza di sé, non può essere modificato, perché comunque, come dicevo, è un progetto tuttora in via di sviluppo. Questo fenomeno era stato già predetto, in qualche modo, dal futurista David Breen, definendolo la crisi dell'empatia dei robot. Lui nel 2017 ha detto che tra 3 o 5 anni inizieremo ad avere delle persone che iniziano a confondersi se stanno interagendo con una macchina o con un'intelligenza artificiale. E in effetti 5 anni sono passati, se ci pensate. E quindi, col rischio di essere sempre più confusi fra realtà e fantascienza. Ora, il fatto che è stato allontanato da quello che ho capito non è che è stato tanto allontanato perché ha pubblicato queste conversazioni è un personaggio che ha tenuto comunque dei comportamenti strani e la sua convinzione che questa macchina o comunque questo progetto sia senziente sono fortemente basate sul suo background religioso perché lui è fortemente cristiano diciamo che l'eventualità di un'intelligenza artificiale che diventa senziente è una cosa che comunque è discussa da anni e adesso procediamo per gradi ovviamente Aziende come Google, ma non solo, OpenAI e Elon Musk, all'interno del loro team hanno comunque dei gruppi che si occupano di etica e quando questi gruppi hanno analizzato questa discussione tra Google e Lambda, non hanno trovato alcuna traccia di esseri senzienti. Se siete come me dei fan di Star Trek, sapete che già 30 anni fa ci fu Anzi, ci furono diversi episodi, ma in particolare me ne, parlo, ne parlerò di uno, quindi ci fu un episodio di Star Trek, in particolare Star Trek The Next Generation, episodio della seconda stagione, non mi ricordo esattamente di quale qual è il numero dell'episodio, ma l'episodio si chiama La misura di un uomo, in cui il trend data, un androide, veniva messo a processo. Perché veniva messo a processo? Perché da un lato c'era Bruce Maddox, un ricercatore di cibernetica e intelligenza artificiale che lo voleva prendere a aprire per capire come era fatto. Dall'altra parte c'era invece il capitano di data, Picard, che voleva difenderlo e voleva che non si sottoponesse a queste procedure, perché erano procedure invasive, che potevano pure ucciderlo, romperlo. Lasciare a voi l'utilizzo del termine corretto. Dunque, quali erano le le basi del processo, le basi del processo erano che Data era una proprietà, la specie proprietà della flotta stellare e quindi la flotta stellare ne poteva disporre per come voleva. D'altra parte la difesa diceva che questo non era vero perché Data non è essere senziente la flotta stellare non può possedere essere senzienti. Alla fine il giudice ha deliberato in favore di Data ma non dicendo che Data era un essere senziente perché ne aveva le basi per emettere una tale sentenza, però la sentenza diceva che la flotta stellare non era proprietaria di Data e quindi non ne poteva disporre come voleva e Data se voleva poteva rifiutare fidarsi procedura, che poi alla fine infatti si rifiutò di farlo. Quindi dibattiti sull'unità artificiale e del suo essere senziente, cioè già c'era in Star Trek 30 anni fa, non stiamo parlando di ieri, tuttavia queste cose sono attualità adesso, perché siamo adesso in una fase della storia dell'umanità in cui stiamo creando algoritmi di intelligenza artificiale sempre più potenti. Ora, il problema di questi modelli linguistici e anche dei modelli di deep learning in generale, nella fattispecie parlo dei modelli generativi, ovvero dei modelli che generano roba. In questo caso abbiamo modelli che generano test, ma ci sono anche dei modelli che generano delle immagini. Tipo, non so se voi avete mai visto il sito This person Does not exist, è praticamente un sito che utilizzando un algoritmo di deep learning riesce a creare persone che non esistono, ma là ci arriviamo. Il problema di questi modelli generativi come riporta l'articolo di Wired che sto leggendo, ma questa cosa è una cosa già nota per gli esperti in deep learning, è che i modelli in realtà non riescono a creare del nuovo testo, delle nuove immagini, semplicemente riutilizzano tutto quello che hanno imparato e lo rimettono semplicemente insieme. Quindi se un algoritmo ha letto dei testi in cui si parla di sentimenti o di essere senziente, continuerà a ripetere queste cose. Infatti molti algoritmi però Lambda non era messo in conto. Molti algoritmi di questo tipo infatti sono stati testati facendo loro delle domande piuttosto complicate che avevano a che fare con la logica. L'esempio che vedo in questo articolo è il seguente. Jordan voleva dire a Tracy un segreto. Jordan si sporge verso Tracy. Perché Jordan si esporta verso Tracy? Ovviamente la risposta è perché gli voleva dire un segreto e molti di questi algoritmi a questo genere di domande non ha dato delle grandissime risposte avendo una performance molto inferiore a quella degli umani quindi questo significa che questi algoritmi non hanno un pensiero logico un pensiero critico semplicemente ripetono è quello che hanno imparato inoltre in questo genere di notizie sul fatto che Lambda sia senziente, ti stoglie l'attenzione sui veri problemi dell'AI veri problemi che sta dando oggi tipo uno dei problemi che è tutt'oggi esiste è quello del colonialismo delle AI. Cosa significa? Un termine molto grosso per una cosa piuttosto semplice. Semplicemente questi modelli utilizzano dati, anche i nostri dati, per imparare sempre di più e quindi siccome dietro questi modelli ci sono delle aziende grosse che sfruttano i dati delle povere persone per arricchirsi sempre di più. E quindi questa è una cosa molto simile a quando ci fu il colonialismo da parte degli europei, sia in America che in Africa. Persone ricche vanno in posti poveri per arricchirsi e sfruttarli. La stessa cosa sta facendo le AI, come si leggeva in questo articolo, in cui aziende ricche sfruttano i dati delle povere persone per arricchirsi sempre di più e avere modelli sempre più performanti. Perché non so se voi ve ne siete resi conto. Il nuovo petrolio di questo millennio non è più il petrolio in sé, sono i dati. I dati portano conoscenza e quindi, per chi li sa sfruttare bene, porta ricchezza. Quindi, tornando al discorso principale, il fatto che questo collaboratore di Google, che ormai è mai stato allontanato, sottolinea come la nostra percezione distorta ci possa comunque far avere delle decisioni reali per quanto riguarda il mondo dell'intelligenza artificiale. Ora, ovviamente, per quanto riguarda l'aspetto filosofico, il fatto di essere senzienti è sempre una cosa di battuta, per esempio. Alcune persone re repetono gli animali che non siano essere senzienti. Il governo del Regno Unito ha stabilito che i crostacei, quindi granchi e aragoste, che sono essere senzienti. E questo cosa implica che legalmente non si possono più cucinare vive? Finalmente era giusto che levasse questa legge perché si è dimostrato scientificamente che questi animali, quando vengono messi vivi all'interno della pendola che bolle, soffrono. E noi, come umani, non è mai importato niente di questa cosa perché non li sentiamo soffrire. Per noi, come esseri umani, ha molto più impatto sentire un cane che sta piangendo che un'aragosta che bolle in pentola senza emettere un suono. E quindi, io, pinguini, vi lascio con queste considerazioni metafisiche e filosofiche Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate, secondo voi è giusto continuare a fare esperimenti su questo genere di intelligenza artificiale, visto che ancora siamo lontani anni luci da Skynet? E come al solito iscrivetevi al canale, cliccate la campanellina e se questo video vi è piaciuto lasciate un like. E ci vediamo col prossimo video, ciao!